attrezzate oh, ho già aperto la pista eh, è aperta. ho lasciato il aperto ho già tenuto il cancello aperto ciao bello ciao Bene, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Vai, vai, vai, vai. Oh, il PIF baby finalmente il BMZ! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh, oh mi prendono Oh! prendono Giù da voi, sigla! Ciao, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video No, parla con la bocca piena Per chi fosse nuovo del canale, sono un atleta professionista di mountain bike freestyle E abbiamo iniziato una nuova serie di video perché io voglio imparare backflip con la moto da cross Il primo episodio l'abbiamo già registrato e appunto abbiamo usato la motoretta elettrica che avete visto nella intro Per saltare al nostro bike park, quindi abbiamo già iniziato un po' a muoverci, a vedere com'è Oggi, come vedete alle mie spalle, c'è un motivo per cui siamo a motocross cadrezzate e non siamo in un'altra qualsiasi pista Qui ragazzi, solo voi eh, solo voi c'è una cosa che le altre piste non hanno C'è un salto dietro di là Che c'ha la rampa proprio da freestyle oh, Ok Cioè quelle proprio paurose di ferro avete presente così? Detto questo ragazzi Cioè guarda quanto è succosa oh. Guarda guarda quanto è succosa Non so più a fuoco oh. Ci sono. Guarda quanto è succosa guarda Non so più a fuoco Ma porca <ride> Figa ma sei stronzo <ride> E non vede un cazzo. Cosa, ah è così Ma al solito c'è il link in descrizione da barretta, eh, ragazzi Quanto è il salto disegnato per la missione di oggi? Dovrò saltare con la moto vera, non con la motoretta dell'alboretto. Ah, bello! Eh. Inizia a essere seria la situazione, eh? <sussurra> è, è Piccola rampa ma ah, quanti alboreti è quindi? L'alboretata qua quanti... sarà un 10 alboreti di lunghezza secondo eh me. Carlo? Caresana Girava Faceva proprio freestyle A livello professionale Adesso da un po' di anni Giusto? Ha mollato sì, Freestyle Quando ero giovane Ha la sua pista scala d'estate E ogni tanto mi diletto A fare i salti americani E ha invitato il mio amico mio licenziato Tra parentesi è un mio pilota Esatto <ride> Vincere. Nel team Oggi proverà la rampa del freestyle E il discorso del buco A me non mi fa impressione Per niente No la cosa che a me mi disturba Di più, menta, di più menta, Mentalmente è Da dove partire a dare gas. È, è molto soggettivo Ok Certi piloti prendono 100 metri di rincorsa eh. e certi partiamo fermo wow. eh, dipende, ti faccio vedere come certo. fare poi quando allungheremo è un altro step c'è cioè, differenza dal saltare al tipo rampa freestyle a tipo panettone come quelli che ci sono qua è differente così? perché tu qua devi arrivare piano e dar gas sulla rampa oh, rispetto a quelle da dirt da bici sembra morbidissima la rampa e non, è, non che... è incazzatissima anche perché hai un peso diverso rispetto esatto. alla bici con eh. Quindi... questi cartelli qua hai 100 kg sulla schiena quindi, Vietato cartellare? No, quindi. assolutamente no. Ma sembra la terra? Sì, sì. L'ho picchiato con la Provala, bene. provala. <ride> spieghi a me che sono ignorante porcelle mono durissimi manubrio alto che devi passare con i piedi sella bassa, buchi per mettere le mani vicino alla sella, chi si mette i suoi levini, levettini per incastrarsi eh? ma sostanzialmente cerchiamo di tenerla di serie perché quando vai all'estero ti danno le moto di serie e quindi devi portare il meno pezzi possibile da casa in capito? che senso ti danno le moto di serie? eh sì se io vado a fare una gara in Russia non è danno... la tua moto? eh no non mi danno la mia moto ah, come fai? eh me ne danno una uguale nuova o anche usata quindi devo portarmi dietro le mie cose il mio manubrio mm. la mia sella mm. quindi me la roba cambi, meglio sta. bravissimo ah. e poi perché costa l'extra bagaglio per quello ah ecco paghi un sacco di extra furbone, bagaglio furbone, carlone <ride> tra l'altro oggi abbiamo Emanuele Berio che, che, eh, si vede che fa coeba Partecipo al campionato italiano ed europeo ms 2 Stesso livello Uguale Idem <ride> E oggi siamo qui a fare un'altra disciplina Proveremo a saltare in rampa No ma, ma mi fa piacere se perché? Perché a me non sono da soli <ride> Cioè no se c'è un'altra disciplina un po' di street qua Poi ce l'ho devo mettere Vai godo, no, no, vai, godo, godo, vai, godo, godo. vai che tempo. In confronto alla tua la mia elettrica da cui il salto non sembra così così lungo da dove c'è la rampa a dove c'è l'inizio dell'atterraggio secondo me sono più di 10 metri guarda bene come do il gas sulla rampa esatto esatto cerco di guardare bene il gas è importante, ok sembra facilissimo vero? dai lo provo lo provo Eh sì. Attenzione, questa è la nostra rampa. Dai, il landing non è tanto lontano. Oh. Andiamo bene. Tieni dietro. Sì, io... esatto. Ho capito, eh, è una sensazione comunque che ricorda un po' il salto a dirt eh? Vediamo Basta dare il gas giusto in rampa che poi praticamente fa tutto da solo la moto Cioè rispetto alla bici proprio, devi stare sulla moto fermo e saltare Ah, la sensazione è veramente. Bello, è, eh. è simile al dirt. Userà dire che da saltare è più facile perché alla fine tu dai la giusta accelerazione in rampa e poi è stabile in aria la moto. Ok, faccio altri saltini per, per abituarmi a questa distanza, così ci prendo un po' il feeling e la confidenza. Ok. Stai saltando in terza, eh anch'io, sì Ti seguo Siccome adesso tutte e tre siamo abbastanza confidenti con questa misura sui 10 metri Adesso iniziamo a muovere la rampa due metri indietro e andiamo a step di due metri in due metri Come vedete adesso non è più attaccata al landing, ci sono questi due metri Diamo Carlo che la prova Oella. Allora, sono in prima, seconda, terza Oh No Non ha tirato la frizione Oh Comunque la frizione ce l'avevo in mano Però non la schiaccio abbastanza mi sa Cioè l'avevo proprio schiacciata la frizione Però mi sa che ce l'avevo tipo così Rifacciamo Ok Quella Già si wipa qua eh Proviamo ad arrivare un pelino dici un pelino più lungo Ok Proviamo ad arrivare un pelino più lunghi <ride> Così è un pelino troppo forse Però oh, vabbè dai Sta andando un po' giù ops! Perché sei arrivato più forte Hai chiuso prima perché volevi togliere le mani E la volta è andata Esatto. 1, 2, sì. qua Diventa 14 e mezzo, 15 no. metri 15 metri adesso Cioè non è più rampa attaccata al landing Ma inizia a essere Rampa, rampa e landing Va bene, ora inizia a essere Un po' più lunghino dai, Kiko! Figa! È grosso, eh! Ora si inizia a stare in aria, ragazze! Orca Fa lungo? Meglio! Sono pronto già per fare il 20! Sono tentato sempre da... Eh vedi, da muovermi cazzo, ma è, è diverso da muoversi sulla rampa da cross, cioè da, da, da pista Perché è larga, qua è stretta, devi uscire dritto E è come il dirt, devi uscire e muoverti in aria Facciamo un trenino in tre La sto muovendo esattamente come la bici in questo momento, non la sto muovendo da moto glu glu glu glu glu e intanto che il toto fa fatica io magno oh, oh. <susurra> <susurra> grazie toto da dire ragazzi. Ok, ole! In marcia va così non va indietro la moto Prima mi sono dimenticato C'era anche lui a saltare con noi, noi, con noi <ride> Sono Gianluca Deghi Sì adesso quest'anno ho fatto gli internazionali d'Italia Tanto grandi andi oggi Esatto cioè. oggi lui è già Già tu lo usavi oggi eh? È stato un attimo che ho avuto, ho avuto quasi No paura <ride> però mi scivolava Perché la rampa così <ride> Tende un po' a scivolare rispetto Vero. alla terra Carlo Perché non ci hai fatto saltare a 22? Eh là, sono Ok no. Eh Va bene ok noi ci fidiamo Ovviamente ci fidiamo assolutamente di Carlo Quindi non andiamo di fretta perché ragazzi Se sei cartella qua si tira secca Allora secondo episodio della serie backflip in moto Arriveremo a fare backflip io vi ricordo ragazzi che se non avete visto il primo episodio di questa serie è già uscito andate a vederlo e soprattutto lasciate like perché a 30.000 like su quel video flippiamo la mini moto elettrica. Piccolo fraintendimento, sì. non è Alboreto che deve flippare la flip bike elettrica, sei tu. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. La prossima volta quindi si flippa moto elettrica e poi ragazzi ormai che abbiamo saltato in rampa toccherà andare da qualcuno che ha la foam pit o l'airbag. E eh, anche perché la serie si chiama così. E la serie si chiama Backfree in moto ma chi mi cazzo me la fa parlare? Gente, iscrivetevi ragazzi. Bella.